La Tenerifea è più grande con 2034 km 2 la Tenerife è una triangolare, quindi abbiamo tre coste, abbiamo lasciato adesso la costa del turismo, la costa di 25 km dallo sfiziano gigante, abbiamo la costa del sud-est, la costa del vento dalla capitale fino all'aeroporto e c'è una piccola differenza tra il nord e il sud perché nel mezzo di questa isola abbiamo una catena di montagne eh, con il Teide, il Teno e la Naga che per una gran parte dell'anno nelle nuvole a parte nord per questo nord sarà molto più coltivato e umido però nel sud prevalentemente sole Vedete, qui c'è una cosa che piace a, ai francesi e agli italiani qui abbiamo i funghi tutto l'anno non vi dico dove perché altrimenti del day day che adesso fa 3715 metri, ha perso 30. mi trovo sempre a Tenerife, oggi sono a 2200 metri, praticamente vedete quella la montagna là in fondo è il vulcano, si chiama Pico Vieco, è il vulcano più piccolo vicino al Tiede che poi andiamo e qui eh, c'è tutta lava, come vedete tutta lava eh, i posti sono stupendi perché in italia almeno io non ho visto ancora delle cose così ma vi invito sempre a seguire il mio viaggio il viaggio che sto facendo perché vedrete delle cose molto interessanti come anche il picco questa è una zona che è piena di serpenti piena e ci sono un po' più giù, ci sono dei sentieri da seguire se uno vuole andare a camminare ma non si fa senza guida perché ci si può perdere la scorsa settimana si sono perse 29 persone quindi meglio stare qui nel parcheggio dovete sapere che la strada per salire sul Teide è perfettamente liscia non ci sono buchi, è una cosa che io non ho mai visto eh, pensate che fanno le gare, eh, le gare, le prove della Formula 1 e anche gli ciclisti di, per il campionato mondiale vengono qui ad allenarsi. Con la lava naturalmente c'è il business perché fanno gioielli, fanno bigiotteria, collane, bracciali, orecchini, anelli e anche souvenir. Io ho comprato tre bracciali molto carini, devo dire che mi piacciono veramente bene. Ora ci avviamo verso Masta, è una cittadina con 88 abitanti cittadina è un paesotto con quattro case però per arrivarci c'è una strada stretta tortuosa, molto difficile da percorrere e, ma vi assicuro con paesaggi da lasciare a bocca aperta pensate che in questi luoghi hanno eh, girato il film il pianeta delle scimmie e tanti altri film Oh mio dio, adesso? Ma siamo arrivati? No? Eh, avete scelto voi l'autobus, eh? E che un'altra cosa del bus, eh? Ma voi scegliete il bus e buona fortuna. Spero che i freni tiendano perché questo camion qui... Mm. Guarda la rucchia, eh? vedi la strada? Dio mio! No! Le ghost di Verlì! Le ghost della falais! No ti prego! Oh mio mia! Ma quanto è? Ma quanto lunga è? Oh madonna, santa bella della foto! Guardate bene se qualcosa arriva su. <ssusurre> <susurre> oh, yeah yeah. <sussurre> no, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, Oh approfittate una vista unica un paesaggio unico ve lo ricorderete tutta la vita questo sia you will remember all your life non è vero? Non è vero? Il a envie di sentire un parent. Mamma mia! Oh la la! Oh la la! Oh si, e ici a Masca, uh, tutto il mondo viene perché il y a un sentier qui descend à la plage. Il faut 3 heures di descente e 4 heures pour monter parce que c'è fermé maintenant. E Masca, il y a 40 habitants maintenant, 40-45 in Masca ci abitano 45 persone più o meno adesso e ci sono pochi bar aperti c'è un sentiero che scende al mare però è chiuso cioè si può scendere però non c'è la barca più e quindi dovete tornare indietro è un casino sono 7 ore minimo di cammino ecco qui abbiamo incrociato un altro pulpa quindi abbiamo dovuto fermarci in una piccola piazzola lì vicino siamo stati fortunati che abbiamo trovato la piazzola e abbiamo fatto salire questi due pullman, guardate come fanno i tornanti, è da incubo. La strada è tutta così per 50 km. quindi abbiamo fatto 50 km di tornanti in questo modo con il borrone sotto, guardate le macchine che salgono. fare l'autista qui masca grande città di masca big city la grande ville di masca è tutto qua tre case si sì, tutto è ah, stato no, no. bruciato qui abbiamo tutte le, le, le palme nere si sì, all destroyed by the fire uh, oh. Este botone per che Peter si larghe